ci stavano per Grazie. donna e Grazie. donna e Grazie. donna e Grazie. donna e la la donna e Grazie. donna e Grazie para continuar en la preciosa ópera de socorro. Io giro tanto e parlo tanto davanti a volontari, eh, cittadini, istituzioni, ma un colpo d'occhio così non eh, l'avevo mai avuto e quindi è bellissimo ed emozionante. Padre Santo, buongiorno caro Papa Francesco, grazie per averci accolti oggi e di averci dato questa straordinaria occasione di incontro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sono lieto di incontrare oggi le componenti e le strutture operative che costituiscono il Servizio Nazionale della Protezione Civile. Benedicta Bos Omnipotenteus, Pater e Filius è spirito sangue